Amiche e amici di Volonbright, buonasera, siamo qui alla scuola Holden in occasione del convegno annuale di Aria, in cui si è parlato di autonomia, soprattutto per quanto riguarda i giovani, quindi eh, quanto, quando si sviluppa l'autonomia appunto nei ragazzi. E siamo qui con Paolo, Paola Isabello e, um, e Luca Nave. E quindi, parto da te Paola. E Paola è, la, è una psicologa e psicoterapeuta e responsabile coordinatrice del progetto Aria, quindi del centro di ascolto. E, um, quanto Secondo te questo convegno, quindi tutto ciò di cui si è parlato, il tema che si è affrontato, può essere utile agli operatori che si relazionano appunto con i giovani nel, appunto nel spingerli all'acquisire l'autonomia? Okay. Allora, eh, ma penso che possa essere utile per due motivi. Uno perché il tema che abbiamo affrontato oggi, che stiamo ancora affrontando, è un tema cruciale durante il periodo dell'adolescenza che coinvolge sia i ragazzi stessi ma sia anche tutti gli adulti che, che li circondano perché è un po' un, un gioco a due, no? è un po' una danza in realtà la, la possibilità di diventare autonomi. Eh, questo è un primo motivo, il secondo motivo secondo me è perché mh, questo convegno per come è strutturato ma così come eh, in generale lavoriamo all'interno del progetto Aria ha l'obiettivo di Fare in modo che le persone, soprattutto gli adulti di riferimento, si pongano delle, delle domande, quindi continuino a riflettere sul loro lavoro, sul loro stare in relazione con i ragazzi. E questo porsi delle domande e riflettere fa sì che in qualche modo possano un po' arricchire il proprio bagaglio di competenze, all'interno anche di un dialogo con altri professionisti del, del territorio. Quindi, forse questo, ancora di più che è proprio il focus sul tema, è l'aspetto più importante per noi, il continuare a farci domande perché non, non smettiamo mai di, di imparare in realtà. Grazie Paola. Invece Luca che è um, filosofo e bioticista e responsabile della fondazione Malattie Infantili Rare. Eh, abbiamo parlato con te appunto anche del tema dell'autonomia in, in particolare riferimento appunto al alla consapevolezza dei ragazzi nel momento in cui vanno ad affrontare ad esempio un intervento con, con qualcosa che riguarda la propria fisicità il proprio corpo. E su che versante è eh, opportuno intervenire eh, per eh, sviluppare anche questa, questa consapevolezza, questa autonomia da parte dei ragazzi e quindi se è più giusto farlo nei loro confronti oppure magari nei confronti di un adulto di riferimento che può essere appunto, un professionista, un medico o anche un genitore stesso Okay, allora, da un punto di vista um, diciamo giuridico un adolescente non viene considerato come autonomo nel senso che non è un soggetto decisore che può prendere decisioni autonomi in quanto dipende dal, dall'adulto di riferimento, del genitore o dal tutore. Ciò che si sta cercando di fare in ambito ospedaliero è quello di accrescere l'autonomia decisionale eh, dell'adolescente ovvero considerarlo come un agente morale autonomo in grado di prendere delle decisioni importanti che, eh, rispetto alle quali ne va della sua salute e eh, della sua corporeità. Appunto. Il problema che bisognerebbe andare a affrontare a questo punto è più culturale, bisogna chiedere, chiedersi quanto gli adulti di riferimento eh, siano in grado di rispettare questa autonomia. innanzitutto da un punto di vista dei medici, cioè chiedersi se i medici sono effettivamente preparati a rispettare l'autonomia degli adolescenti, che vuol dire questo superare un atteggiamento fondamentalmente paternalistico che caratterizza a livello storico la figura del medico. E il secondo aspetto da considerare è la figura dei genitori, nel senso che, come ho detto prima, è uscito un recente studio negli Stati Uniti, ehm, eseguito dai ai genitori di questi ragazzi adolescenti tra i 15 e i 17 anni e circa il 60% dei genitori non considera i figli come autonomi, ovvero non li considerano all'altezza di poter eseguire una visita medica o comunque andare al pronto soccorso e prendere delle decisioni autonome. Quindi il processo che bisogna attivare per accrescere l'autonomia degli adolescenti, quello che si sta cercando di fare, è quello di andare a lavorare sì su di loro, ma anche e soprattutto sugli adulti di riferimento per creare una cultura che permetta agli adolescenti di essere realmente dei soggetti autonomi, ovvero in grado di autolegiferare su se stessi, sul proprio corpo e sulla propria malattia. Perfetto, grazie, vi ringrazio per il vostro contributo e alla prossima.